Ciao a tutti, allora vi invito a condividere con me una mia nuova avventura e potrete seguirmi tramite le pagine di Legend Music Award. Ciao a tutti e a presto.